a tutti voi, questo è il diciamo, secondo evento in presenza a distanza di pochi giorni ed è eh, un evento che riguarda la Fondazione Carlo e Marise Bo. Allora voi sapete che il Rettore dell'Università di Urbino è anche Presidente della Fondazione Carlo e Marise Bo. E eh, quando sono stato eletto Rettore tutti voi sapete che sono un biochimico eh, in realtà quando il mio pensiero è andato alla fondazione immediatamente il pensiero è andato al professor Giovanni Bogliolo di cui poi dirò qualcosa ma prima di eh, dire qualcosa di Giovanni Bogliolo voglio dire qualcosa di Carlo Bo perché io sono entrato all'università davvero giovanissimo e vorrei citare soltanto tre momenti caratteristici di questo legame davvero profondo con Carlo Bo. Il primo nasce quando io giovanissimo frequentavo l'istituto, lavoravo nell'istituto di chimica biologica. I primi 15 anni della mia attività di ricerca hanno riguardato lo studio dei meccanismi molecolari responsabili della rimozione dei globuli rossi. I globuli rossi hanno una vita di 120 giorni e tutte le mattine io prelevavo, sapevo prelevare il sangue, da qualche collega perché servivo per gli esperimenti. Poi una volta la professoressa Dacami dice c'è da fare il prelievo al rettore. e allora. Vado, è andata bene, il primo rilievo è andato bene e questo è continuato nel tempo. Allora questo è stato un rapporto che mi ha portato ad un percorso privilegiato. In che senso? Lo devo spiegare, perché altrimenti potrebbe non essere interpretato in maniera corretta. Nel senso che io, giovanissimo, mi ritrovavo nel, eh, diciamo, nella sala d'aspetto insieme a professori che hanno fatto la storia della nostra università. Autorevolissimi, inutile che citi dei nomi ma che tutti noi sappiamo che hanno caratterizzato la vita di questo Ateneo e ero in attesa perché il Bidello mi chiamava per portare i risultati eh, al Magnifico Rettore e eh, effettivamente eh, da lì eh, poi lui era Carlo Bo molto curioso quindi mi chiedeva sempre tante cose quindi molte volte si soffermava mentre altre persone autorevolissime attendevano di incontrarlo. Il secondo passaggio è stato quando io, impegnato nella mia attività di ricerca, ero frequentemente tre 4 quattro volte all'anno negli Stati Uniti, lui mi chiama un giorno e mi dice, stocchi, con quel tono di voce che vi eh, vedo Gianfranco Rossi, l'Ursola, cioè persone che sono state molto accanto a Carlo Bo, dice da domani tu devi fare il direttore dell'ISEF, il presidente del Consiglio di Amministrazione. Allora Carlo Bono si poteva dire no. ha detto Bene, magnifico, l'unica cosa che ho saputo dire. E da lì davvero nasce un rapporto molto più stretto. Ovviamente erano passati anche degli anni. E lui vuole che io faccia parte della commissione del Ministro Berlinguer per la trasformazione dell'ISEF in Facoltà di Scienze Motorie e da quel momento davvero il rapporto è diventato davvero più importante, eh, spesse volte mi recavo a Roma, mi mandava a Roma e devo dire che tante persone al Ministero dell'Università le ho conosciute grazie al fatto che Carlo bon mi mandava. Poi c'è stato un ultimo passaggio, eh, vado davvero rapido il 28 di giugno del 2001. Il 28 di giugno del 2001, eh, lui il pomeriggio parte per Sestri, dopo qualche giorno avrà quella frattura, quella caduta, la frattura del femore, però lui il 28 giugno del 2001 eh, viene per inaugurare l'istituto di ricerca sull'attività motoria. Va, ricordo Gianfranco Rossi, eh, il professor Giovanni Bogliolo e altre persone presenti, eh, Livio Sicchiroll e tanti altri. Eh, dico questo perché negli ultimi anni Carlo Bo non si muoveva più, non andava nemmeno più al Senato e eh, io ho sempre interpretato davvero come un gesto di particolare affetto il fatto che lui eh, abbia trovato un momento per venire a queste inaugurazioni di cui era rimasto molto molto contento. Eh, quindi quando mi sono reso conto del patrimonio contenuto in questo palazzo, di tutto ciò che lui ha donato, voi tutti sapete che questa eh, biblioteca, tutto ciò che è conservato qua, che Carlo Bo ha donato, è seconda soltanto a quella di Spadolini che ha il Senato. Quindi è un patrimonio che ha una valenza internazionale. Inoltre si trova in un palazzo straordinario, che questo è appartenuto a Federico e qui ci sono i tratti dell'Aurana, Quindi eh, io da un po' di tempo che mi trovo in una, eh, qui, ospite del palazzo, in attesa che si completino i lavori a Palazzo Bonaventura. Conto, speriamo, eh, per la metà di ottobre di inaugurare la nuova sede del rettorato presso Palazzo Bonaventura. Nuova sede del rettorato che nacque da un'idea dell'architetto De Carlo per il rettore Carlo Bo, ma che poi non fu possibile realizzare. Devo dire che grazie a Dio, grazie alla collaborazione di tanti, credo che a metà ottobre inaugureremo la nuova sede del, del rettorato, dell'Aula Magna. Eh, stanno facendo un lavoro straordinario, ma eh, avrete la possibilità di vedere il lavoro che è stato fatto in, in questi anni dicevo prima che quando sono stato eletto rettore il eh, professor Bogliolo mi chiamò e disse Vilberto avrei piacere di eh, fare un salto da te immediatamente concordammo e eh, la prima cosa che mi chiese dice Vilberto che intenzione hai della fondazione Carlo e Marisebò? E io ho detto, ascoltarti. Ed è stato così. Ed è stato così perché, io devo dire, lui era direttore del comitato scientifico, eh, ha seguito tutto, vi devo dire che tutte le volte quando c'erano nomi che dovevano essere indicati per continuare in questo lavoro importante e prezioso, ecco, lui era sempre pronto a dare un'indicazione Davvero eh, che era la migliore, come credo lo è stato nel caso del, eh, del professor Carlo Maria Ossola, perché è stato proprio lui. Disse: Ma perché non chiedi a Carlo Maria Ossola di fare il direttore, di accettare di fare il direttore del comitato scientifico della Fondazione? Lui ne fu entusiasta. Quindi, io devo dire che. Questi due legami, il legame profondo con Carlo Bo, il legame stretto con il professor Giovanni Bogliolo, hanno un po' caratterizzato eh, anche il mio impegno di rettore per la fondazione Carlo e Marise Bo. Questa sera noi siamo qui per qualcosa davvero significativo. Carlo Bo, il Palazzo Ducale, parole, immagini delle stanze. E questo suo scritto che... È, è, poi sentiremo, intanto io devo ringraziare chi ha ideato tutto questo, ovviamente la professoressa Tiziana Mattioli, però dalle idee bisogna poi concretizzare. Allora io devo ringraziare Massimo Raffaelli e eh, Paolo Semplucci perché poi hanno dato davvero eh, concretizzato questa bellissima idea che poi potrete tutti, tutti ammirare. E allora partendo da questo scritto che ha avuto una grande diffusione, ecco, attraverso lo scritto, le parole, le immagini, noi oggi coglieremo dalle parole eh, degli autori, il significato profondo eh, di questa mostra fotografica, del significato profondo. Eh, volevo citare un altro, un altro aspetto importante. Carlo Bo ha avuto sempre un legame eh, stretto, forte, con la città di Urbino un legame che potremmo dire eh, che non ha avuto termine, che continua, che continua ovviamente attraverso tutte le opere, il lavoro, quello che stiamo facendo in questo istante è una testimonianza, ecco perché riteneva così importante che eh, diciamo, le persone che in un qualche modo erano chiamate a, a ricoprire i vari insegnamenti, i vari professori eh, delle varie discipline in un qualche modo dialogassero in maniera efficace con, con la nostra città. E questo è stato possibile e questo sta continuando. Basta ricordare solo l'impegno di Ursula Focht, della professoressa Ursula, per queste lezioni che ha seguito sempre con, con tanta passione. Elezioni urbinati con tanta passione e con tanto amore, ma anche le iniziative che in un qualche modo hanno stimolato giovani ad interessarsi di questa realtà importante, una realtà che ovviamente si sta arricchendo e che io eh, spero proprio che possa continuare. L'ho detto eh, qualche giorno fa quando abbiamo avuto il Consiglio di amministrazione della, eh, della Fondazione Carlo e Marisebò. Eh, ci sono tante cose da fare per mantenere questo gioiello renderlo sempre davvero più prezioso eh, ma soprattutto più fruibile perché qua abbiamo Marcella Peruzzi che in qualche modo devo dire con grande attenzione si è presa cura devo dire che qui eh, sì, io penso a tutte le persone ma eh, è chiaro la professoressa Ursula Focht <ride> è, è parte di sé questa realtà. Ma devo dire che Marcella Ursula ti ha seguito perché quando si parla di questa fondazione è come se parlassimo di qualcosa che invece le appartiene. E così il lavoro prezioso della professoressa Tiziana Mattioli e di tutti: Roberto Danese. Salvatore Ritrovato, Antonella Negri, cioè tutti coloro che... Eh, ma tutti, tutti. Non, non voglio eh, tralasciare nessuno proprio per questo lavoro prezioso che è stato fatto. Quindi io vi ringrazio, vi ringrazio davvero molto perché questo momento eh, ca cade il 22 di settembre e eh, a breve, il 31 di ottobre, il mio mandato termina. Per me è, stato, eh, è stata una grande esperienza... Eh, dedicare anche un po' di tempo alla Fondazione Carlo Marise Bo e, Sebo, e eh, di questo davvero sono molto, molto contento, ma soprattutto di questo vi ringrazio. Grazie, grazie al magnifico rettore. Quando dice tutti, effettivamente ci dà sempre un senso di commozione, almeno personalmente, perché posso dire che. Lavorare all'Università d'Urbino sentendosi eredi di questi grandi personaggi, non solo quasi diciamo contemporanei, ma anche quelli eh, come Federico Montefetro, come Laurana. Si, si sente partecipi di una storia, di una tradizione che dobbiamo avere il, abbiamo il dovere di, di mantenere e di proseguire. Sicuramente la mostra di oggi va in questa direzione, per unire nella storia e nella contemporaneità. Eh, le grandi tradizioni culturali ed estetiche di questa città. Vedevo da di sopra che da una stanza si vede il palazzo ducale e dall'altra si vede il Mausoleo dei duchi e questo punto quindi della città è idealmente un trait Union tra queste dimensioni del passato che ci appartengono in quanto urbinati ma probabilmente anche non solo. E adesso per dare corpo a questa, a questa mostra e dare parole do la parola al professor Massimo Raffaelli che tutti conoscete critico e filologo che ci darà le parole che sentiremo anche poi all'interno della mostra e ci darà quindi l'introduzione ideale a questa mostra grazie buonasera a tutti e grazie veramente di cuore di questo invito ringrazio in particolare il Rettore Magnifico perché è un, è un grande privilegio e anche una responsabilità molto forte parlare in un luogo come questo che è davvero il cuore di questo palazzo, perché non l'avevo mai visto, per caso, qui c'è la zona della letteratura francese che è proprio il cuore del cuore di questo straordinario lascito patrimoniale. E questo è un palazzo che davvero somiglia all'opera di Carlo Bo, perché la sua costruzione è una costruzione cosmica, cioè ordinata, noi veniamo da un secolo che Bo ha conosciuto, militando nella cultura di questo secolo, Vediamo, veniamo da un secolo in cui la biblioteca spesso e volentieri è la biblioteca di Babele, cioè una biblioteca se, di segmenti irrelati, di, di una viabilità sempre divergente e difficile. L'opera di Bo è, assomiglia alla sua stessa biblioteca, perché è un cosmo, dunque per etimologia, un insieme straordinariamente ordinato e percorribile, ma è un cosmo. E il cosmo, ci insegnano i grandi maestri dell'umanesimo rinascimento, è un ordine in cui il centro è dappertutto e i confini non si vedono da nessuna parte. Così come davvero qualsiasi lettore coglie il fatto che in tutte le pagine di Bo, anche quelle che affidava, come tutti i critici militanti, a situazioni che non potevano che essere occasionali, c'è tutto quanto Bo, che ha un tratto di unicità nella cultura non solo italiana del Novecento. E questo non lo sottolineo certo io, uno dei suoi grandi interlocutori, Bo, ho avuto interlocutori, c'è un libretto di un maestro di questa università curato da lui, Pino Paglioni, che io voglio ricordare, di Dediche, ed è veramente lo specchio storio di questa straordinaria personalità, perché troviamo anche eh, da Vicente Alejandre, che era un poeta allora clandestino, quasi clandestino della generazione del 27 nella Spagna Franchista a uomini che potevano essere antipodi a lui come Sanguinetti, Francofortini no? ma anche nel dissenso c'era questa enorme ammirazione quindi non poteva esserci che il rispetto l'opera di Boe è unica perché non credo esista letterato nel Novecento neanche i suoi grandi interlocutori che hanno sottolineato questo penso al Berbeguen ma soprattutto a Jean Starobinsky che ha introdotto l'antologia la, terminale da Rizzoli che porta il suo titolo canonico, cioè letteratura come vita. Beh, per essere un letterato, quando Bo scrive, sembrano non esserci considerazioni filologiche di storia della lingua, inquadramenti testuali. Eppure c'è tutto. Questo tutto è sempre metabolizzato e fatto parlare da una risonanza interna, uno dei suoi auctores, anzi una delle sue auctoritates era Sant'Agostino, e da questa risonanza interna parla qualcosa che è molto difficile nominare dopo il secolo di Freud, è una parola temeraria, la coscienza, lo spazio drammatico eh, che, che può avere anche la forma di una mite, ma neanche così mite colluttazione, è quello della coscienza, cioè della sostanza umana. È questo che fa simili tutte le pagine che noi casualmente possiamo pescare da questo cosmo. Dal foglio affidato no, a un giovane poeta per avvalorarlo, ai grandi saggi che ha scritto sugli autori più suoi, Garzia Lorca, oppure appunto i francesi. Penso a Mauriac, per esempio, penso a Bernanos, di cui ha letteralmente imposto la traduzione in Italia, ma la sua bibliografia è così sterminata, appunto, che le citazioni sarebbero infinite, in questo caso. Quindi l'idea del cosmo e di un cosmo ordinato, l'idea di questa sua testualità è l'altra faccia di questa straordinaria, e devo dire come utente, fruibilissima biblioteca. E per un principio forse dell'eterogenesi dei fini, questi libri sono così ordinati che sono persino consultabili e accessibili. Quindi è un luogo che fa, lo dico davvero, come utente eccezione rispetto a una intransitività, diciamo, per non dire altro, del sistema bibliotecario italiano. La stimmung, come si dice, la, la, la, la grana della percezione del mondo di Bo. si parla sempre giustamente del suo cristianesimo, no? che comporta naturalmente una quota di fede e quindi di certezze, ma è venato, ricaricato, sobillato completamente dal dubbio. E questo ce lo fa fraterno e fa sì che per paradosso anche spiriti totalmente laici o francamente atei. Suoi compagni di via sono stati Pierpaolo Pasolini, per esempio, per Città, che difese in tribunale in anni molto difficili al processo per ragazzi di vita nel 1955. Beh, tu lo senti fraterno. E lo senti fraterno perché la sua pagina è capace di lievitare anche in zone che alcuni di noi, anche... Modestamente chi scrive non sentono la zona della fede e però sentono la zona del dubbio e in questo c'è un'intersezione che qualsiasi lettore può cogliere. E devo dire che la sua scuola è stata fedele, in molti casi, alla lezione di questo grande maestro che non si è mai posto credo, il problema di fondare una scuola, di avere dei discepoli in una forma militarizzata e organizzata, come pure, lo sappiamo tutti, l'Accademia in molti, forse troppi, casi prevede. E anch'io mi associo nel mio piccolo davvero di cuore nel ricordo di un allievo che gli è stato fedele non nella lettera del testo, perché erano due persone molto diverse, ma nello spirito, cioè Giovanni Bogliolo, che è stato un grandissimo francesista ed è stato la voce per molti di noi, è la voce italiana di tutta una serie di autori che vanno, scusate se è poco, da Zola a Romengari. Quindi questo è, da parte mia, detto veramente di cuore. Un ultimo punto che vorrei sottolineare, che probabilmente discende dai due che ho cercato, così molto all'ingrosso, di segnalarvi, prima di passare appunto la, la, la parola alla professoressa Mattioli, cui si deve lì integralmente l'allestimento di questa mostra, personalmente o semplicemente con grande cautela, con grande prudenza, spero di non avere fatto danni, ridotto, come si dice, un testo magnifico di Bossu Palazzo Ducale, dei tre o quattro che ha firmato. È stato scelto quello che forse dava più un'idea rotonda, circolare, di questa sua testimonianza. No, non è un caso che c'è un, uno stereotipo, un luogo comune, ma fondato, come tutti i luoghi comuni, che è l'ultimo dei Montefeltro. Cioè che il suo sguardo era che Urbino per lui era davvero la polis non semplicemente un luogo della bellezza rinascimentale. E quel testo parla, corrisponde, risponde alla domanda che cos'è una polis? E questo luogo è il primo luogo del pianeta che ha trasformato una struttura difensiva, aggressiva, il castello in un palazzo accogliente e accogliendo in termini davvero cosmopoliti, artisti delle fiandre, della tutto ciò che noi sappiamo. Bene, mi sono limitato a questo e a dare per vecchissima esperienza di radio, di Radio Rai, se non altro la mia voce, debitamente brunita da decenni di fumo, insomma, e spero che questa non sia così troppo incombente. L'ultimo punto è che Carlo Boe e la sua biblioteca la sua biblioteca, sono un caso davvero raro di umanesimo, una parola che è stata bestemmiata persino da tutti i regimi totalitari. E quindi una parola che noi dobbiamo usare con grande metodica cautela, ma è una parola straordinaria. E Carlo Bo, così come somigliava a questo luogo, a Carlo Bo somigliava questo epiteto, quello di umanista. E se ripenso a quell'idea che come lettore ho io della sua scrittura cosmica, cosmica, a costellazione, diciamo così, mi viene in mente qual è la prima codificazione, se io non vado errato, di tutto questo. Si deve, il professor Danese adesso mi perdonerà se mi avventuro letteralmente in un settore che non è il mio, ma nell'etica nicomachea Aristotele parla di megalopsichia, che noi che nell'antichità, persino Dante, al limbo parla di spiriti magni, ma poi subito questa parola si è eccessivamente, lo dico senza pole, cristianizzata, per cui noi quando parliamo di magnanimità e poi di magnanimità eh, intendiamo generosità. No, più semplicemente è la capienza d'animo, è la capacità di accogliere e di testimoniare le cose del mondo e gli esseri umani. Beh, io penso che Carlo Bo ha assolto, come meglio non si sarebbe potuto, a questo compito che si era dato fin dall'inizio del suo lungo percorso. Vi ringrazio veramente di cuore. Buona visione della mostra. Grazie. Professore ci sta in davvero portando al pathos giusto per arrivare alla visita di questa mostra, grazie. E adesso per fare un altro passo ulteriore do la parola al professor Paolo Semprucci che è l'autore di queste foto che ci aiuteranno a entrare ancora di più nel rapporto tra Carlo Bo e il Palazzo Ducale. Prego. Dunque la ringrazio ma professore per me è un termine un po' rubato, insomma, ecco, per cui <ride> quindi abbia pazienza, lei è molto, molto cortese. Io ringrazio naturalmente tutti i presenti e soprattutto la fondazione per avermi dato la possibilità di esporre il risultato delle mie fotografie in un luogo così prestigioso. Ringrazio naturalmente il il Rettore per essere presente e per aver accolto questa iniziativa con, con benevolenza. diciamo così. Sono debitore alla professoressa Tiziana Mattioli di eh, un numero di telefonate infinite, di discussioni infinite durante soprattutto il periodo del lockdown. E soprattutto quello di aver lanciato una sfida che è stata lanciata a mezzo di, di Marcello Di Bella, che non è potuto essere qua, che mi incontrò un giorno lungo il corso, aveva appena visto una mia esposizione di fotografie che riguardava, che era finanziata dalla fondazione, Cassa di scusate, dalla fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, che riguardava il rilievo fotografico dell'ex convento di San Domenico di Pesaro, un lavoro che era durato anni, un rilievo fotografico molto, molto intenso a cui aveva partecipato l'architetto Canali di Parma. E, per cui ho accolto questa sfida, anche con un certo tremore, insomma. Ecco, perché la sfida non era quella di illustrare, perché illustrare non sarei stato capace, non sono abile a illustrare il pensiero, eh, la sfida era quella, se volete, di, di ridurre ad immagine un pensiero e questa è una sfida veramente molto, molto complessa. Eh, io mi sono adoperato in una lettura smodata del testo di Bo e mi ha aiutato anche, devo dirvi la verità, un libro di Rosario Assunto che si intitola La città di Anfione e la città di Prometeo, un testo molto bello che riguarda riguarda la città e il problema urbano in cui si, si tratta mol, molto a lungo della della città ideale di cui parlava della città dell'umanesimo di cui parlava il professor Raffaeli. quelle che vedrete sono delle fotografie mh, molto faticose mh, nel senso che non sono quelle fotografie che potete immaginare vengono fatte insomma come delle snapshot, insomma, sono fotografie che hanno richiesto molto tempo di, di preparazione e molti sopralluoghi e nascono, si fondano su un'idea, eh, su un doppio registro eh, in cui in un registro basso c'è la passeggiata di Carlo Bo, eh, che lui era abituato a fare a fine della sua giornata lavorativa e di questo... Di questa suggestione sono debitore naturalmente eh, della professoressa Mattioli che mi raccontava insomma, questa, questa abitudine insomma, del, del professor Bo di, di, di percorrere insomma, questo percorso lentamente. E questo registro basso eh, lo trovate nelle fotografie in formato quadrato. Ci sono una serie di fotografie in formato quadrato in cui io eh, non cerco di eh, osservare quello che poteva osservare Bo, ma cerco di incontrarlo e mi piazzo in alcuni crocicchi con la mia attrezzatura pesantissima, insomma, e aspetto che succeda qualcosa. Alcune volte passa uno spirito, alcune volte passa una studentessa, e via dicendo, insomma, fino a creare un tappeto, una specie di pedale musicale, non so se posso utilizzare questa, questa, questa metafora, insomma, una specie di... di sì, Bordone è forse il termine più corretto per quanto riguarda la, la musicologia, più che pedale, insomma, però una, una, una nota lunga insomma, che sostiene il discorso. Poi naturalmente c'è la scoperta della, degli interni del Palazzo Ducale, perché il discorso di Bo mi sembra che sia un discorso che riguarda gli interni, cioè risolve il problema dell'immagine del Palazzo Ducale eh, con un termine per sempre, l'urbino per sempre, lui parla di un urbino per sempre, che poi è quella che vedete tradotta in fotografia nel, nel piccolo pieghevole che, che vi viene consegnato. Eh, C'è poi un viaggio all'interno, che è un viaggio in salita naturalmente, eh, che passa attraverso la, la, lo scalone dell'Aurana, insomma. Ci sono delle piccole scoperte che faccio rispetto a, alla città interna che c'è all'interno del palazzo, perché c'è una città interna, ci sono delle prospettive urbane interne nel palazzo, insomma, che mi hanno sicuramente sorpreso, ecco. e fino ad arrivare alla, allo studiolo, insomma, che viene visto, eh, non viene da me attraversato, ma viene solo visto da distante, mi fermo sulla soglia e lo, lo lo rappresento come una, una, piccola, una piccola grotta, uno specco, diciamo così, insomma, un, un luogo in cui ci si può anche riparare, un luogo in cui comunque è difficile entrare. Insomma, ecco. Io avrei finito. Vi ringrazio tutti, l'amministrazione, eh, la, la, il comitato scientifico e tutti coloro che hanno lavorato a questo, a questo progetto, naturalmente. Grazie. Adesso la parola a colei che ha proprio voluto e portato avanti con grande dedizione e merito questa mostra. La professoressa Tiziana Mattioli, prego. Ma il merito non è solo mio, perché il, nost il nostro comitato scientifico, volevo dire, il merito non è solamente mio. Eh, perché il nostro comitato scientifico, eh, grazie anche all'esempio e alla dedizione di persone che hanno in cura eh, questa realtà, eh, si è disposto nel corso degli anni ad una serie di iniziative eh, che... Eh, possono apparire non strettamente legate all'attività di ricerca, ma sono invece una, una diversa angolatura della ricerca, quindi uno sguardo comunque sempre esegetico e di interpretazione. E perciò mh, questa iniziativa non la sento semplicemente mia, ma la sento eh, anche eh, sostenuta dalla spinta del Comitato Scientifico, a cui appartengo e che qui è rappresentato da molti amici. Oltre a questo, tengo anche a dire che se siamo arrivati a, a definire, completare ed esporre eh, questo nostro dissimile percorso di ricerca, eh, il merito grande è anche del nostro rettore nonché presidente della fondazione nonché mi permetto di aggiungere per quasi un paio d'anni direttore scientifico perché noi siamo stati per un lungo tempo in una vacanza di direzione e qui sempre il professor stocchi ha ehm, non tanto con interventi diretti ma con un sostegno che, che arrivava per energia e per libera liberalità sostenuto ogni nostra eh, iniziativa. E anche in questo caso eh, l'input a portare a compimento un progetto che come sa bene la nostra eh, segretaria e guida eh, Marcella Peruzzi ha Già una lunga storia, eh, da un primo abboccamento che c'era stato appunto col professor Bogliolo e poi la realizzazione, la ricerca, la realizzazione, insomma, sostenute sotto lo sguardo del professor Stocchi al quale mi sento davvero di dedicare eh, questa mostra eh, con affetto e con riconoscenza. Non è soltanto poi questa la dedica perché c'è un'altra dedica meno vistosa eh, non meno importante eh, che eh, riguarda la recentissima ristampa insieme ad una collega ed amica che è Anna Teresa Ossani è la ristampa degli scritti di Bo su Raffaello in questo cinquecentenario così importante eh, che abbiamo peraltro restituito e anche qui bisogna dire grazie al rettore e grazie al nostro nuovo direttore scientifico, il professor Ossola eh, ecco, abbiamo restituito attraverso questo piccolo quaderno che inaugura una collana di studi della fondazione eh, sarà una palestra per gli studi dei giovani eh, che attraverso le borse di studio frequentano questa biblioteca per stampare le lezioni urbinati, prestigiose lezioni urbinati che si sono anche già tenute e che si terranno, e, e anche per stampare scritti di Bo, eh, marginali o, o invece in pienezza, eh, abbiamo voluto cominciare, nel caso di Raffaello e nel caso di Federico da Montefeltro, con questi testi che definiamo divulgativi, ma soltanto per intenderci, perché sono eh, comunque eh, scritture altamente esegetiche. Eh, Ci è sembrato dunque in questa progettazione, e mi sembra anche in questa doppia dedica al professor Stocchi, eh, di raccogliere una eredità grandiosa, eh, non semplice che Bo ha lasciato eh, e che per primo credo raccolga ogni rettore di questo Ateneo perché se Bo forse si confrontava come io penso leggendo il testo dedicato al Palazzo Ducale quotidianamente con Federico, con quello che rimaneva vivo e aleggiante del suo spirito eh, ogni altro rettore dopo di lui si è comunque dovuto confrontare Tanto con lo spirito federiciano quanto con lo spirito di Bo. Eh, modelli, eh, modelli di riferimento, modelli da emulare, modelli eh, non soltanto culturali, ma civili. Qui siamo in una civitas che, eh, come ha detto benissimo la professora Raffaeli, insomma, è una totalità. Eh, eh, e in ogni pagina di Bo, eh, questa totalità, noi la sentiamo vibrare e sentiamo che ci riempie. Anche in queste pagine che lui ha prestato con grande eh, franchezza e con grande liberalità eh, ad un, chiamiamolo, esercizio improprio. Perché lo scritto dedicato al Palazzo Ducale eh, ha avuto la sua prima occasione editoriale in una guida turistica della città stampata dalla De Agostini. È stata quella la sede eh, e quella guida, poi tradotta in molte lingue, ha girato per tutta l'Europa ed è arrivata fino al Canada. Quindi è un testo di divulgazione intenzionale e reale nello stesso momento. Ma questo modo che Bo ha di raccontare il palazzo eh, mi è sembrato di poterlo interpretare anche come una autobiografia. Eh, C'è sempre in qualche misura nella scrittura di Bo una proiezione eh, del sé, eh, una, una linea autobiografica, tanto che per la sua scrittura critica si parla appunto di una lettura, cioè di un... Coinvolgimento profondo, intimo con l'autore di cui si parla, il testo di cui si parla. E quindi una, uno sguardo inclusivo, un atteggiamento inclusivo, eh, sempre. Nel caso del Palazzo Ducale, eh, il racconto di Bo sembra quasi un'autobiografia. Eh, ho pensato spesso eh, a questa. Ehm, Esperienza che lui ha vissuto inizialmente arrivando a Urbino nel 1938 quando il palazzo era inagibile, era in disuso, era eh, utilizzato nelle maniere più improprie come deposito del sale, come carcere eccetera, che cosa abbia potuto dirgli questo edificio, con quale voce abbia potuto parlargli, quale eredità eh, li abbia eh, come dire, esposto nella, con la sua costante immanenza e questo dialogo eh, inevitabile e ininterrotto col palazzo ducale e quindi con Federico io penso che siano stati alla base eh, del rettorato di Carlo Bo e che siano comunque alla base anche del lavoro dei successivi rettori e che si sono comunque sempre confrontati e nel caso di Virberto Stocchi in modo particolare con le esigenze dell'Ateneo e anche della città. Quindi eh, questa mostra insomma eh, percorre queste strade, questi significati si è resa possibile grazie ad una vasta serie di collaborazioni che eh, mi piace dire così eh, in maniera sintetica Rappresentano, eh, rappresentano veramente eh, il senso di questo Ateneo nei modi di eh, rapporto che si istituiscono tra le persone eh, che non sono soltanto naturalmente i docenti, che non sono soltanto gli studenti, ma sono inevitabilmente anche le persone che passano per questa città e che raccolgono comunque questo spirito e questa eredità. Questa facilità di eh, incontri, eh, e incontri profondi insomma, no? eh, progettuali, eh, emotivi, eh, di, di, eh, come posso dire, anche di, di passione, di energia, eh, sono stati sempre possibili qui in Urbino, vedo il mio maestro, è una lezione che anche lui mi ha dato e lo saluto caramente. Eh, ma sono ancora possibili in questa eh, città, eh, in un momento quasi, diciamo così, di mia difficoltà perché il periodo è stato quello che tutti conosciamo ed è inutile eh, ribadirlo, insomma ricordarlo eh, quindi in un periodo così di, di, di, di, di dubbio e di slittamento della progettualità avere trovato attorno eh, l'input sicuro e, e, e anche energetico del Rettore e la collaborazione di un numero di persone eh, che anche vedo qui e che vorrò ricordare mi permetterete di ricordare perché se lo meritano eh, hanno veramente consentito di superare ogni difficoltà perché eh, questa possibilità eh, di convergenze verso progettualità importanti in Urbino si realizza con una facilità e con una disponibilità straordinarie ora i compagni di viaggio che sono come dire stati sulla navicella in tutte le tempeste sono qui al tavolo e sono Massimo Raffaeli e Paolo Semprucci e là, eh, tra il pubblico, Marcella Peruzzi, che insomma, diciamo, sono saliti in barca fin dal primo momento e eh, hanno con me navigato in questa lunga tempesta della Covid. Ma poi un grandissimo, straordinario aiuto ci è venuto da Tiziano Mancini, da Donatello Trisolino, da Emanuela Braico, e da mh, Luca Polidori, da Emanuele Maffei, questo gruppo ha realizzato tutta la sezione audio-video della mostra e dei video che troverete poi sul portale della Fondazione Bo, che raccontano nel dettaglio eh, tutta questa esperienza e, e l'interpretazione che ciascuno di noi ha dato a questo eh, racconto. Ma poi eh, ci sono state tante altre persone eh, sempre vicine, e le elenco insomma così un po' disordinatamente eh, e dico a Narita Berardi, Benilde Guerra, Elena Baldoni, Ermindo Lanfrancotti, Fabio Marangoni, eh, Martina Poridori, Pari De Dominici, Tiziana Foglietta. E anche, aggiungo Walter Raffaelli, che è l'editore di, di questo foglio di mostra eh, dove noi restituiamo l'intero racconto che Carlo Bo fa del palazzo, mentre nella mostra potrete ascoltare semplicemente una selezione molto eh, efficace, eh, una riduzione molto efficace realizzata da Massimo Raffaelli che mette in luce anche direi la forza civile che c'è in, in questo scritto di Bo, una forza veramente straordinaria. E le sale di esposizione sono all'ultimo piano, sono attigue allo studio ricostruito di Carlo Bo, e quindi in, nel Sancta Santorum, e sono stanze di meditazione, e lì si può sostare mh, sulle... Dieci poltrone che abbiamo messo a disposizione sì, per guardare, per ascoltare, per meditare. E questo perché, eh, questo aspetto diciamo meditativo, eh, perché eh, il percorso di Bo eh, nel perimetro del Palazzo Ducale e al suo interno a me è sembrato anche un racconto quasi di spoliazione e di metamorfosi. Come Bo descrive il cortile d'onore in questa luce bianca e viva della pietra, come se fosse un vestibolo nel quale spogliarsi di ogni preoccupazione quotidiana per salire verso altre dimensioni, e poi il suo ascendere nel racconto attraversando le stanze fino ad arrivare al segreto dello studiolo sembra quasi appunto un racconto ascetico e, e, e quasi anche un desiderio di nascondimento, di ricoverarsi e rinfrancarsi e, in questa cush eh, morbida e calda che è lo studiolo di Federico. Grazie. Grazie, ringrazio sia a nome mio che naturalmente a nome di tutti i collaboratori che come dicevo all'inizio fanno tutto quello che possono sempre con grande piacere grazie al senso di appartenenza che sicuramente eh, sentiamo tutti quanti per questa università e per chi fa qualche cosa di bello eh, per tutti. Eh, adesso quindi oltre a ringraziarvi di essere stati presenti dobbiamo recarci a visitare la mostra. Purtroppo come sapete le regole eh, anti-pandemia ci costringono a fare dei gruppi contingentati, quindi le prime 10 persone, dobbiamo naturalmente riservarle i primi 10 posti alle, agli organizzatori e alle eh, istituzioni presenti, e poi però sarà un, soltanto un passaggio da 13 minuti quanto dura eh, l'ascolto audio delle parole di Bo e poi tutti gli altri faremo chi vuole aspettare per il turno successivo oppure la mostra sarà aperta fino al 22 di dicembre, proprio qua, in base a quanto si diceva. La Fondazione Bo è lieta di, di accogliervi durante l'apertura della mostra. Grazie, grazie a tutti.